Buongiorno ragazzi Hello. Benvenuti a Pila Siamo proprio in territorio di H Terreno bagnato Sta piovendo Io al boreto ovviamente Figurate se siamo attrezzati E c'è un impermeabilino Jeans Jeansettino proprio leggerino Tranquilla Oggi ragazzi davano sole Sole sole Siamo un po' più sfigati Ieri invece davano e invece ieri abbiamo filmato ragazzi Tutto il, la recensione del Bike di Pila per Red Bull col sole Tra l'altro vi ricordo che è già uscita quando state guardando questo video E vi lascio il link in descrizione per vedere l'episodio Che è una figata come al solito Ci siamo inventati Un altro episodio chiamiamolo Sfida Con Francesco Colombo Che tra l'altro ribecceremo oggi a girare Quindi dopo facciamo qualche pistina insieme. Io mi auguro che lui non mi voglia far fare l'XS da Downhill Cup Perché con questo terreno un po', un po così Meglio di no Ma scusatemi Non ha piovuto fino adesso Prima discesa saliamo Siamo oh, proprio di, nel punto del diluvio Sei sempre colpa tua Alboreto Sempre colpa tua No più... guarda si ferma anche la <ride> seggiovia Dobbiamo stare sotto la pioggia il Promette bene Alboreto? Sono il primo giorno di bagnato nella vita devo dire esatto, che... Ma hai girato sul bagnato Alboreto? Oh sentite qua che bel rumore Madonna ma quanto ci si infanga oggi? Qui c'è una serie di curvettine belle ripide, tutte chiuse, e volevo fermarla al boreto. Ok, sono belle scivolose ragazzi. Orco zio se sono scivolose. Questo pezzo, ragazzi, è fighissimo perché veramente si surfa. Guardate qua che roba! Dagliele, dagliele! Oh, oh. Dai, falla scivolare! Desta sinistra, destra sinistra! Uh. Dai, dai, dai! Mi puoi far vedere? Albi ma scusami fatto eh però Tra l'altro noi ovviamente ci siamo anche portati i pantaloni di ricambio per tornare in hotel Quindi dopo in mutande in macchina Prego Come ti chiami? Signore e signori sono lieto di annunciarvi la mia nuova serie per questo 2020 Dopo tanti trenini in Bikebar passati a non capire un c***o Sono lieto di annunciarvi i nomi strani in par. Nome? Isacco! Eh? Isacco! Hai detto nome? Isacco! Isacco! Com'è che ti chiami te? Com'è che ti chiami? Isaia! Eh? Isaia! Isaia? Ok? Isaia! Okay. Come ti chiami? Non ho capito! Erve! Arve? Erve! Erve! Ah ok, Erve? Perfetto, Erve! Che poi io mi chiamo Torquato Quindi devo solo stare zitto! Doppietti! Oggi sono un po' lenti però! Oh se ieri andavi piano Oggi guarda io sul bagnato Sarò andato quattro volte Penso uh, uh, uh. Ragazzi io spero che l'obiettivo Non si stia sporcando troppo E qua saltini ragazzi Col, col bagnatino così uh, Guarda lì come scrabba il fra. Uh, oh oh, oh, oh. Wow, uova ragazzi Eh cavolo quelle linee lì io non riesco ancora a farle Divertentissimo comunque girare così Bello cazzo spiega, né, Bello bello così Allora sponde chiare abbiamo detto eh Oh ma, ma, ma questa cosa Ma cosa ma, Mi hai spiazzato Non mi avvisa eh sei spiazzato di brutto <ride> lì è eh. grande. Mostrami queste curve. In un modo o nell'altro devo vedere proprio chi fai. Svrappavi è tutto qui Albi! No il fango! No il fango! Bello, Albi, questo mi è piaciuta. Beh, Albi, world first come al solito. Come al solito, i punti più improbabili per cadere li becca boreto, Cioè, non sulle curve, ma sul dritto. C'è magia ogni tanto, arrivano. <ride> Dai, ti faccio scegliere, Albi. Tu mi scegli il gusto, Albi. Mangia cioccolato, banana, berry Vediamo col... questo perché c'è anche la caffeina. Cos'hai che hai preso quindi? Io prendo Happy Banana. siamo fermati per pranzo e oggi, come vi ho fatto vedere poco fa, abbiamo come pranzo, proprio un pranzo, non è semplicemente una bevanda, questa bella bottiglietta che è un vero e proprio pasto sostitutivo. Col vantaggio che però ci metteremo pochissimo, penso, a berlo. Però, siccome è la prima volta che lo proviamo e tra l'altro questa azienda mi ha proprio contattato e non nascondiamo che è una collaborazione retribuita. Però abbiamo detto vabbè in realtà è molto in linea col nostro esatto, sport Abbiamo sempre poco tempo tra muoverci o comunque vogliamo girare Quindi vogliamo perdere troppo tempo Poi non vogliamo appesantirci troppo per girare perché adesso pizzoccherino E poi ero anche così sì, sì, ah. sì, Quindi abbiamo detto facciamoci mandare questo prodotto e proviamolo E vediamo se a fine giornata ci Sono sarà ricordi. l'angorino O effettivamente se questo pasto sostitutivo ci sazia per uh, almeno fino a stasera diciamo Ah devo shakerare prima? Sì. Buono, okay. buono e beh, avete presente gli yogurt da bere? Identico il gusto, quindi veramente buono il tuo? Molto simile, tipo un frappè e caffè un po' leggero Tra l'altro ragazzi, questa azienda mi ha creato finalmente. I, finalmente il mio primissimo codice sconto per un prodotto Quindi se utilizzate Testa10 sul loro sito che vi lascio anche in descrizione Potete comprare questo col 10% di sconto Vi faccio vedere una cosa che volevo fare l Ho visto quando sono arrivato La scritta Pila, dice all'alboreto e vorrei saltarla via. Ci sarebbe come roba, no? Quindi staccare qui, atterrare là. Metto un sasso. Così arrivo qui. Pum. Atterro là. Ok. È lungo, eh. Dai, ce l'ho. Let's uh, go! Non è altissimo, ma è lungo. Albi! Dai! Yeah. Oh oh! oh. Oh, oh, oh, oh, un po' lungo. Madonna. Lo rifaccio, lo rifaccio, era bello. Proverò a stupirli. Ma non suicide. velocità ci sta adesso. Oh. Woohoo. Woohoo. let's go. Ce l'abbiamo fatta. Grazie mille Gentilissimo Lui ci ha aiutato a filmare eh. Come ti chiami? Michelle. Grazie Michelle. Prego Grazie mille Meteo Per averci fatto infangare per bene Per punirci Per punirci per la scorsa volta di Paganella E adesso ragazzi Sole Senza neanche una nuvola Quello là là in fondo È il Monte Bianco che Non so Non so se So se Ragazzi Adesso si è un po' asciugato Vediamo se riusciamo a stare dietro fra Adesso che è più asciutto È dura La vedo dura Sta andando Eccolo qui il pezzo, il pezzo figo, ragazzi, oh, stavo per morire, mi si stava per chiudere, yeah! che figo sembra questo pezzo. Allora, ragazzi, mente e shaper del parco, giusto? Mi <ride> piace tantissimo quello che faccio, per me è una grandissima passione più che un lavoro e Beh, spero però, che vi siate divertiti. Assolutamente, altro che, accetto stiamo divertendo. Accetto neanche... sempre dei consigli, no, no, quindi stiamo stiamo se c'è qualcosa da dire. Bene. Sempre bello poi vedere gli shaper all'opera nei sentieri <ride> perché vuol dire che i trail sono mantenuti. Si può dire tutto quello che si vuole, ma sono <ride> rastrellati tutti i sentieri <ride> vengono tutti rastrellati tutte le settimane. Ok, proviamo i salti appena shapati. A pedalare tutto. Uh! E vai, sono riuscito a chiuderlo finalmente. Adesso che mi hai detto c'avevo il rapporto giusto? Top. Sono riuscito. Sì, finalmente. Eh. Adesso GoPro all'alboreto. Alboreto cam. Ragazzi, godetevi questa discesa con l'alboreto perché è unica, eh. Va bene? Stacci dietro, Albi, dai. Ah beh, già persi. Staci dietro, cit! Ah! Uh! Uh! c'è l'alboreto. Mi di andare dritto oh! oh! Mi rompo perino quando scendo. Si dimenticato! Si fermano! Esiste fermarsi? Che commento? ai 2020, Alboreto Edition. Fame? Non mi sento, non l'angorini. Cioè non c'è la sensazione di pienezza, ma sì. non ho nemmeno più Esatto, più o meno quello che non c'è anch'io. Mi metto per terzo, va bene? Sì, sì. Eh. Sì. ne è andato io ti saluto qua perché tu sarai ancora vero? si sì, salgo ancora fantastico Grazie. sicuramente piangeremo ancora assieme eh, perché no rimpara un po' a girare in DH okay. seguendo qualcuno okay. che sa andare veramente mi in DH qualche nuovo trick eh, certo era certo. il manzapizza assolutamente coppella ciao no tanto qua... ragazzi eh... No. Potete, potete testimoniare che Alboreto è tutto pomeriggio è che è lì seduto vero, sì, sì, vero? Sì. c'è anche la bici pulita non l'ho toccata è due giorni che sono qua io <ride> sì, guarda ho il casco di bianco incollato bene ragazzi il nostro weekend si conclude qua con questo passo sostitutivo feedback anche tuo eh, ci sta molto perché non c'è l'idea di pienezza non ti senti mancare le forze esatto quindi per tutte le energie che vi dà una bottiglietta del genere io lo integrerei anche con qualcosa di veramente leggero ma ci sarebbe magari un'altra barretta sì, una no. roba del genere. In questo momento io non ho il vuoto no. allo stomaco però senti la pancia sgonfia esatto però di energie pomeriggio nessun problema. Ragazzi ricordatevi fondamentale che... In descrizione c'è anche il video di Red Bull che abbiamo fatto qua a fila Con Fra Colombo Con Francesco Colombo Quindi un video fighissimo Ok ricordatevi questo Ci vediamo un prossimo bike park come abbiamo che detto sarà... Anche nell'episodio Bike Park molto conosciuto a noi Parola d'ordine parti là Esatto Va bene iscrivetevi Bye. Bye.